Vorbi che canto porta di grande un che abbia che pacco che sensori al frequenzatore che ferma lo scooter appena lasciante l'acceleratore senza bisogno di frenare ma eh, chi non riesce a venire, Beh, fabbino, e che la un'ultima dipendenza con voi, che l'hai non la bambina, il forno, il forno, il forno, il forno, il forno, il forno, il forno, il forno, il forno, il forno, il il forno, il forno, il un <tasî> cada <dicatoria> la <nurtancia> <makesİan Rockyays> <Almost. tra fragr influencer> è cada di anche grazie alle luci per una maggiore visibilità a qualsiasi ora che fosse gas build chiamava niente, chiamava di per l'audio e di allarme per quali informazioni riacquistate la vostra che ma allora, vedete allora, mm. mm. oh, la l'ho Il mio futuro sei tu. Perché il mio presente è sclerosi multipla. Diventa il futuro delle persone con sclerosi multipla con un lascito ad 629 o vai su lasciti.aisma.dp con un lascito ad e alla sua fondazione. come copo del qui. Forse è la più. Cosa ho che ho preso il programma. Non basta sopra. Il mio presente è. Non sto giù. Il mio futuro sei tu. 800-469. Oh, ancora una. Mi apre questo. Se ti piace di te, ti chiedo di avermi apre questo. Cazzo, Se che visto questo. Dos perché sì, sì. Che trovo. Beh, non siamo questo. qui. è ancora più difficile perché sta qua. Per tutti noi, specialmente per i Sai? Che tra le grandi attese, che c'è un crobo. Adesso. è di mondo? L'attesa più grande è quella di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 Ho scelto di stare, ho scelto di si stabilizza Si stabilizza No, Non pensavo che fosse... Ma si stabilizza ok è <inaudible> video, si stabilizza il video. Ma si stabilizza ma io la vedo anche che è molto emozionata di... oh cavolo! oh cavo oh, oh. Uh. Forse questo dovrebbe passare Marco Ma Buscata Ma sento benvenuti alla catena di Natale È il primo di dicembre di dare eh il cancella quel video ah, eh video. io uh, la cosa prendete una delle nostre scatole speciali Il link qui sotto Oh, se siete le presse di New York Potete prenderla direttamente da lui Cosa vado? <susurra> <susurra> Fai un cazzata, giuro. Il vigile urbano del vostro quartiere o il signore che vede Ti ringrazio della vostra. Ok, allora, come ha detto te non ho colpe. Ho un tamponamento, mi reclamo che Ma vuoi Ok, va. Fanno una Che a sua volta lo regalerà ad un'altra persona. aspetta, che così vero? Che cos'è? Non arriverà la persona numero 6 che terrà il regalo. Grazie mille. Non lo mi so sapevi. Allora. Oh, Dio, che... Lo spirito. Che... Di che... Che... Per connettere il mondo. A quel punto il vostro regalo avrà raggiunto qualcuno che non avreste mai immaginato. Il percorso è anonimo. È più divertente così. Condividete un pezzetto che... di questo passando che... che... il resto alla voce della che... Se avete commenti o domande, sentitevi liberi di scrivermi che... qui sotto. Che... No, sto sta sto Hai già che ci che sbattere. Ah, non so ancora. <susurra> Magari il vinile dei Goblin Panderi. Qualcuno mi No, tare non è Per il nascritto. Dico, ad esempio. E che l'ominaria vuol dire che l'acqua è anche la mia... Vabbè, potevo dire, lo farò più quieto. Vabbè, potevo dire, lo Il giorno 11, che era mercoledì 11, ho già fate degli esami per l'anestesia. Perché? Perché? Perché se non ho fatto l'anestesia... Perché i sangue, fai con l'estetista, perché io direi penso è la tirato, perché si deve regolare il tempo perché ti fa male, ti fa male, è fa a fare, fa male, ti fa male, ti fa male, ti fa male, ti fa male, ti fa male, ti fa male, ti fa male, ti fa male, ti fanno male, c è l'unico modo perché da dietro che la narciso non c'è anche e narciso non è il è il narciso è il narciso non è il narciso mi sa meglio no no no no no no no no 9 no no no perché se gli fa fare tre giorni di anestesia, allora si fa sicuramente numero di 16. Se invece comunque non gli fa fare tre giorni di cura si fa subito. Come ti sembrano le decorazioni? Sono E Non credo che gli richiederò qualche Una volta no, che si tocca con le questo anche l'ottimitore dottoressa o il portatore mi dirò che per era piccola per quello non era molto profondo quindi quindi mi mette a pensare diventare l'attività e vedono che qua la ferita è molto più profonda e loro gli fanno quello totale. che che poi va bene e poi va bene e e poi va fa? a dichiarare la bandiera, è la sua per come si ricorda lei che ci che facciamo la realtà sono grande giustizia le tue capacità cosa? Con un il profondo, barbe, mi mi la convinzione che parne profonda, Ti lasciano una ferita aperta, non stanno a cercare tutto ciò che voglio. Ci sarebbe da dire anche non so eh? a più cosa no ho bello in maniera filosofica ho qualcuno e magari che ci passa che ci fai di nuovo qui? bravo ci sei è dicembre è iniziato e e cosa ci serve per siamo il cassa dietro, quanto spirito. sono No! Mestò su E mi un fa piacere Sono molto nervoso. Se non te la fai venire, tu vado io a casa giù, meglio la a casa giù, diciamo. la che lo petto. E lui cioè? non Si vede in tre misure diverse e, cosa più importante, arriva direttamente a casa questo no, non se si un'altra logica, che è non andano Non è niente. Ma quello che non compita il giorno, no, io non ho fatto il a casa. Ma perché ti faccio fare le altre, quando lo Eh, ti ha fatto, fatto, fatto, fatto, eh, fatto no, una un si trova online. Eh, Dicono che sia perfetto. Jason Sparks. Un altro che crede di poter speculare sul Natale. Ah, immagino che tu l'abbia conosciuto, non si fare Mi ha ancora due letture di spagnolo scusa. Perché poi adesso sono quelli di ripassare perché sono ripassati. La mia mamma, la mia mamma, la mia mamma, la mia mamma, la mia mamma. La mia mamma, la la mia mamma, la mia mamma, la mia Ma la Ah, visto, poi, ci si andate a leggere un'altra volta, mescolesini, come si c'è da fare un passo?